Questa mozione che abbiamo presentato è una mozione molto importante perché ricade in un territorio particolare, che è quello del municipio decimo. E sapete che è un territorio che ha delle esigenze particolari, anche perché eh, ha sofferto quello che abbiamo appreso dalle cronache, ovvero in questo momento è anche un municipio sciolto per mafia, è un municipio dove c'è diciamo, un prefetto che porta avanti dei lavori, sostituendo la giunta municipale, ma anche il Presidente del Municipio. E devo dire che in questi giorni, essendo stato sul territorio, eh, avendo parlato anche con uh, associazioni, comitati, eh, la necessità e anche la mancanza eh, di una parte politica si è fatta sentire, questo senza nulla togliere al prefetto che sta facendo il suo lavoro, ma di fatto poi l'interlocutore politico è sempre importante all'interno dell'istituzione, specialmente in un territorio come quello di, del municipio decimo che ha quasi 300.000 abitanti. Eh, il problema del servizio in questione è un problema molto particolare, ogni volta per un motivo o per l'altro in quasi tutte le amministrazioni per lo meno, per quello che posso ricordare, eh, questo servizio di assistenza alle persone disabili, per un motivo o per l'altro, parte sempre in ritardo. Adesso, eh, o, o, o in alcuni casi, come comunque è successo ultimamente, eh, si verifica eh, una grossa carenza di risorse appunto per supportare il servizio. Chiedo cortesemente dal pubblico di fare silenzio. Nel documento... Prego, consigliere, continui. Grazie. Chiediamo all'assessore competente... Grazie. Io... Se potessi... essere. Il... Per tornare alla mozione... Il documento chiede e impegna l'assessore ad attivarsi presso gli uffici competenti affinché vengano espletate con sollecitudine di fatti, qui lo ribadiamo all'interno del documento, le azioni e le procedure previste per l'espletamento del servizio stesso. Eh, credo che un'attenzione particolare eh, al mondo della disabilità e alle persone che comunque hanno il bisogno del supporto sia di quest'Aula ma delle istituzioni sia dovuta e in questo caso proprio per i precedenti e quello che è successo ultimamente l'abbiamo appreso dai giornali ovvero eh, i ritardi che ci sono stati eh, per questo servizio hanno fatto sì che questo gruppo e i firmatari di questa mozione eh, decidesse di presentarla e lo, lo riteniamo un atto, un atto importante eh, per questo eh, L'abbiamo sottoscritto e chiudiamo all'Aula di volerlo votare. Grazie Presidente.